le amministrazioni italiane, vuoi per obbligo normativo, vuoi per sviluppo e crescita culturale, stanno pian piano rilasciando quantità sempre più ingenti di dati. Questi dati spesso sono dati di tipo amministrativo, sono dati che possono essere interpretati e letti attraverso un foglio di calcolo, ma sono più spesso informazioni fruibili dal cittadino attraverso il ricorso ad applicazioni che su questi dati si basano. In effetti... La disponibilità di dati senza la disponibilità di applicazioni in grado di renderli fruibili al cittadino sarebbe ben poca cosa. Di conseguenza, tanto importante quanto la disponibilità di dati distribuiti in modalità aperta dalla pubblica amministrazione è la disponibilità di applicazioni che consentono di fungere da interfaccia rispetto a questi dati verso il cittadino. All'ecosistema dei dati aperti quindi si affianca un ecosistema di applicazioni, applicazioni spesso open source, applicazioni spesso free, applicazioni spesso sviluppate da una comunità di utenti che ha l'unico interesse di rendere più facilmente fruibile il dato pubblico nei confronti del cittadino. Ecco, applicazioni rispetto alle quali è importante costruire un ecosistema, un ecosistema che spesso è fatto di contest, quindi di gare, nelle quali diversi sviluppatori si confrontano per inventare il servizio migliore basato sui dati pubblici. Ecco, questo tipo di applicazioni sono applicazioni centrali per la crescita di un ecosistema coerente rispetto all'open data. Qual è la situazione italiana rispetto ai contest e quali sono le applicazioni più interessanti? Perché realizzare un'applicazione mobile a partire da dati aperti? Queste cose le abbiamo chieste a Gianni Dominici, direttore generale di Forum PA e uno dei più attenti e attivi esperti del fenomeno in Italia. Quanto contano informazione e divulgazione nella costruzione della cultura dell'open data? L'informazione e, e la formazione contano tantissimo nella diffusione degli open data. Eh, si dice spesso, e noi per primi lo diciamo in tutte le occasioni, eh, il dato acquista importanza non al momento in cui viene pubblicato, ma al momento in cui viene utilizzato, è l'utilità del dato che gli dà valore e per far questo significa che comunque la cultura è, è del valore dei dati aperti deve essere più diffusa possibile, tra le imprese che sono quelle che poi possono usare i dati per creare nuovo business, soluzioni economiche, tra le famiglie che sono gli utilizzatori, quelli a cui sono destinati i nuovi servizi, ma anche e soprattutto tra eh, eh, le istituzioni stesse, cioè tra coloro che poi devono gestire i dati, e liberare i dati. Il tema del rafforzamento istituzionale e organizzativo delle pubbliche amministrazioni è un tema centrale e lo è tanto più per, per gli open data. Nel nostro modello che usiamo come forum tra delle quattro E degli open data, Chiamiamo questo il processo dell'empowerment. Cioè è fondamentale per garantirsi il successo di un progetto di liberazione dei dati, il coinvolgimento di tutta la struttura. Altrimenti qual è il rischio? Il rischio è che la liberazione dei dati venga vissuta come un'ulteriore incombenza. E invece è proprio attraverso la formazione e l'informazione che noi coinvolgiamo tutti gli attori che abbiamo detto sono coinvolti da questa... Da, da questo processo. Di nuovo le imprese, eh, le famiglie e, e le istituzioni stesse. Perché realizzare un'app per mobile a partire da dati aperti? Beh, il tema dell'applicazione è un tema importante per gli open data. Nella prima fase si diceva spesso eh, l'importante è liberare i dati. E no, come ho già detto, l'importante è che i dati vengano utilizzati e quindi in modo più ampio possibile. Quindi non solo i destinatari diciamo, più, diciamo, più evoluti, quali i giornalisti, quali gli hacker, ma i cittadini e le imprese. Quindi per permettere a questi destinatari di utilizzare al miglior modo possibile, sono fondamentali le applicazioni, un'applicazione tipica quella, è quella di Open Coesione, che attraverso il web dà la possibilità ai cittadini di vedere su quali progetti sono stati spesi i fondi strutturali italiani. Quindi l'app è un modo per metabolizzare il dato, per utilizzarlo, altrimenti avremmo online solo dei dataset che sono importanti appunto per, eh, per, per gli esperti ma non di certo per il cittadino. In questo contesto per cui l'app è lo strumento che interpreta il dato e lo trasforma in servizio, è una particolare attenzione eh, eh, se, dobbiamo rivolgere a quelle, alle, alle applicazioni mobili. Perché, perché mobile ovviamente laddove c'è valore aggiunto nella mobilità laddove c'è valore aggiunto nella localizzazione del fruttore ultimo perché altrimenti creare un'app che sopra accedere ai dati non ha senso se non è un servizio che invece è utile in mobilità il dato classico l'esempio classico in questi casi sono gli esempi legati appunto alla mobilità pubblica quindi abbiamo alcune realtà tra cui l'Atac di Roma, che è un bel portale eh, sugli open data e, e poi una serie di applicazioni in grado di valorizzare quei dati e trasformarli, e trasformarli e, e in servizi. Eh, la cosa fondamentale appunto è, è, è legare questo a, a, a, ai bisogni e alla creazione di servizi che prima non c'erano. Eh, L'applicazione sugli orari dei, degli autobus è un'applicazione che non ha una semplice informazione statica, ma la lega a quel momento specifico e a quella nostra posizione specifica. In parole povere, usando, usando i dati liberati dalle diverse municipalizzate eh, sui trasporti pubblici, noi abbiamo possibilità di avere un nuovo servizio che è quello di capire in mobilità qual è il servizio pubblico di mobilità più vicino che l'ha particolarmente colpita per innovatività e utilità in questi anni? Ma eh, Una delle app che più mi ha colpito in questi ultimi tempi, direi in questi ultimi anni un po' troppo perché sono, sono applicazioni che ne nascono e l'altra. L'ultima che eh, ho scaricato e che sto utilizzando è, è CityMapper, è un'applicazione una che utilizzando appunto i dati liberati sulla mobilità eh, e quindi sulla mobilità pubblica. Eh, Dà la, di, dà, la, dà la possibilità, visto una destinazione, di eh, segnalare l'itinerario migliore usando i mezzi pubblici, o usando la bicicletta o andando a piedi. E, e, è fatto veramente bene, è molto efficace e de, lì eh, si capisce l'utilità eh, di un sistema come questo. Quindi il, il mobile è legato al fatto che l'applicazione legge dove sono, vede dove sto, che ore sono e mi dice qual è l'autobus più vicino che passa secondo la destinazione che mi riguarda e che, che mi interessa. Quindi sicuramente City Mapper è una delle più interessanti. Devo dire che quelle mobilità sono quelle che, che in assoluto riescono a immaginarci un nuovo modo di muoverci all'interno della città. Quali sono le esperienze più interessanti a livello nazionale che prevedono il coinvolgimento dei cittadini sul tema dell'open data? E a livello internazionale? Sicuramente il progetto che io ritengo più interessante di coinvolgimento dei cittadini eh, attraverso la liberazione di Open Data è il progetto Moniton. Moniton è legato al portale Open Coesione. Come dicevo, con Open Coesione noi abbiamo la possibilità di eh, eh, vedere eh, dove sono andati a finire i, i, i, fondi, i soldi dei fondi strutturali italiani. Quindi, sono distribuiti tutti i progetti che hanno beneficiato di questi fondi. Eh, con Moniton, eh, che è un'associazione o meglio è un gruppo di lavoro, è un progetto eh, fatto di volontari, eh, molti di questi progetti vengono monitorati dai cittadini stessi. Quindi il cittadino che magari vede che c'è eh, un progetto che ha ricevuto i soldi di fondi strutturali magari, non so, per un parcheggio o comunque per un'opera del suo quartiere, si associa con altri e monitora questo progetto e quindi non solo sappiamo dove vanno a finire i, i soldi e dei fondi strutturali, ma attraverso monitoring, attraverso la partecipazione civica abbiamo anche la possibilità di eh, valutare se quei soldi sono stati ben spesi e se i risultati sono stati raggiunti. Quindi è un eh, collegamento tra eh, open data e partecipazione civica decisamente molto, decisamente molto efficace. Dopodiché, quando parliamo di rapporto tra open data e cittadini, dobbiamo pensare anche al, a, al, al rapporto inverso, cioè come i cittadini possono generare dati che poi diventano dati pubblici e dati disponibili. Lì le esperienze appunto, rispetto alla rete urbana, al controllo della città, sono molteplici, la Fix My Street, che è un po' il capostipite di questi progetti è in Inghilterra, fino al nostro I-Part, che è un progetto italiano di un'applicazione fatta da ragazzi calabresi, quindi il cittadino non solo è eh, offritore diciamo, dei dati pubblici, ma è anche eh, in qualche modo produttore dei dati, ovviamente su, su, su temi di interesse in generale. Eh, per ultimo a livello internazionale sono tanti, Chicago ha fatto tantissime cose, Io tre, eh, credo che sia sicuramente interessante una lettura anche veloce, fatta per casi, del libretto che si intitola Beyond Transparency, e il sottotitolo è Open Data e il futuro dell'innovazione civica, che una col, tra l'altro si trova online anche in PDF eh, gratuito. È interessante perché lì abbiamo esperienze, soprattutto del Nord America e soprattutto del Nord Europa, appunto di rapporto tra Open Data e partecipazione civica a livello internazionale. E le esperienze sono tantissime, appunto dalla città di Chicago a quella, a quella di Londra, eh, a quella di New York, eccetera. Con Gianni Dominici abbiamo parlato di Open Data e App. Nello specifico, l'importanza dell'informazione e divulgazione nella costruzione della cultura dell'open data, perché è importante e utile realizzare app mobili a partire dagli open data, le app più interessanti a livello nazionali che usano open data pubblici per servizi di utilità, le principali esperienze di coinvolgimento dei cittadini attraverso gli open data.